che eh, ovviamente ci fornisce questa possibilità di fare qualcosa utile per l'ambiente, per la comunità, soprattutto fare qualcosa insieme, che è poi lo spirito con cui oggi noi partecipiamo. Io sono l'orgoglioso rappresentante risorse umane di questo gruppo. Noi non siamo un gruppo numerosissimo, ma siamo molto volenterosi e quindi ci mettiamo tutta la buona volontà e vi ringraziamo nuovamente. Grazie Girio, questa eh, e chiudiamo eh, l'iniziativa in cui l'individuo, le aziende, le istituzioni insieme riescono a partire bene. E quindi grazie a voi condividi, grazie alle persone che partecipano, grazie al comune, Giro, il sindaco, il sindaco che arrivato. Quando ci si mette insieme nelle forze migliori, si sicuramente delle ragazze. Adesso andiamo a raccogliere. Grazie.